Grazie Presidente, ringrazio tutti gli intervenuti per i loro contributi su questo tema che assolutamente vanno intesi sempre e comunque come collaborativi. Non credo che possa esistere un colore politico sul tema di cui stiamo trattando oggi. Però volevo fare delle precisazioni perché è importante, parlare di risorse è assolutamente importante, perché senza le risorse non andiamo da nessuna parte. Però vedete, Oggi quello che più è richiesto ed è la cosa più complessa è il cambio di mentalità, il cambio culturale che non può avvenire nella singola persona ma deve avvenire nella società e questa roba non succede dall'oggi al domani. Sono trent'anni che parliamo di inclusione sociale e se ne stiamo parlando ancora qui oggi è segno che c'è qualcosa che vada scardinata e ancora non si è fatto allora vedete quando leggo qualcuno parlava dei post su facebook su facebook c'è la spiaggia per disabili a Varcaturo in provincia di Napoli ragazzi non abbiamo capito ancora niente non si può parlare di centro estivi per disabili di città di, scusate, di spiagge per disabili di corsi di nuoto per disabili ma non abbiamo capito ancora niente. allora. Parliamo di inclusione sociale. Inclusione sociale vuol dire che la società, la città, come diceva il Consiglio dei Figliomeni, accoglie tutti, indipendentemente se sei bruno, se sei biondo, se sei alto, se hai problemi di capacità motoria, se hai problemi di capacità relazionale. Accogli tutti. Grazie, no, scusatemi. Vedete, quando ci siamo insediati, le riflessioni che abbiamo fatto insieme con gli altri consiglieri, con l'assessore Baldassarre, abbiamo trovato una città nella quale i servizi per i disabili, per le persone con disabilità, erano collocati a parte nel Dipartimento Politiche e Sociali. Cioè, capite? Questo è il segno delle cose, che le cose non possono andare così. Lo sforzo che stiamo facendo è quello di far capire all'amministrazione che deve essere il volano di questo passaggio culturale che le persone con disabilità, le persone con ridotta autosufficienza, quindi anche le persone anziane, sono persone come le altre. Chi si occupa di mobilità, si occupa di mobilità per tutti. È sulla base di questo principio che abbiamo rinnovato il servizio per, di trasporto per le persone con disabilità, allocando il servizio nelle responsabilità nei perimetri del Dipartimento Mobilità. Stessa cosa abbiamo fatto per il servizio EPA, per il servizio all'istruzione che garantisce il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità. Abbiamo riportato un servizio che non era né carne né pesce, perché era tra il Dipartimento Politiche Sociali, ma a volte era dal Dipartimento delle Politiche Educative signori è diritto all'istruzione è dipartimento alle politiche educative è così che dobbiamo cominciare a ragionare se non cominciamo a ragionare così se non lo fa per primo l'amministrazione è difficile che ci venga dietro la società civile è difficile, direi impossibile e allora ancora una volta torno a dire che queste linee guida che abbiamo, su cui abbiamo raggiunto devo dire un, una versione finale assolutamente importante per la portata che ha non perché, ripeto, come diceva il consigliere Figliomeni, non abbiamo reinventato la ruota ma stiamo rimettendo al centro la persona, stiamo rimettendo al centro dell'azione amministrativa il progetto individuale quindi non ci sono risposte standard per la persona con autismo per la persona con ridotta capacità motoria ma anche all'interno delle stesse Chiamiamo le categorie, scusatemi, qualcuno mi piglierà a sassate, però ci sono mondi, universi, ogni persona, così come è normale che sia, è diversa dall'una all'altra. E allora era importante, tre anni, forse sono tanti, ma io ritengo che se si parte col piede giusto, quindi inseguiamo i principi, siamo tutti d'accordo sui principi, da seguire, allora il percorso secondo me è un percorso in discesa, sicuramente faticoso Presidente Gialloretti, come diceva lei, sarà un percorso faticoso che sicuramente non nasce e muore da qui a un anno, a due anni, ma sarà un percorso in evoluzione, perché è in evoluzione la nostra società, ce lo dicono i dati sulle disabilità, ce lo dice l'anagrafe che ci ricorda che siamo una società vecchia, sta invecchiando... E allora questa riforma non poteva pass non passare da stabilire dei principi, stabilire dei principi sui quali impernare un percorso partecipato. Abbiamo messo nella delibera sei mesi come obiettivo, ma è chiaro, sei mesi sono un indirizzo, potrebbero essere quattro, se siamo bravi potrebbero essere otto, se è necessario parlarne di più, perché è probabile che sarà necessario parlarne più a lungo, confrontarci, però l'obiettivo è di fare, come diceva lei, Presidente Gialloretto, le cose condivise, ma non semplicemente per un ideale politico, perché solo in questo modo possiamo fare delle cose che sono realmente utili a chi vive in questa città. Grazie.